Oggi è l'11 marzo 2020 e in Italia c'è una situazione piuttosto grave. Tutta l'Italia infatti è concentrata nel andare a combattere quella che è un'epidemia del Covid-19, che è un coronavirus che è arrivato dalla Cina e che in poche settimane si è propagato in tutta Italia. Quindi in questa situazione si sta creando un fenomeno un po' particolare su cui vorrei spendere due parole perché infatti il virus è arrivato qui poche settimane fa, si dice verso metà febbraio, forse inizio febbraio eh, del 2020 e il fatto è che da quando è arrivato questo virus, tutti i giornali hanno iniziato a fare tutta una serie di titoli con l'amore ai tempi del coronavirus, la domenica pomeriggio ai tempi del coronavirus eh, tutte delle cose di questo genere che vanno un po' a scimmiottare quello che era il titolo dell'amore ai tempi del colera di Gabriel Garcia Marquez ma che è un qualcosa scritto poi nella logica del fatto che dire quell'accezione quell del ai tempi di ai tempi del è qualcosa che sottende un significato cioè c'è una parola tedesca che si usa per parlare proprio di questo concetto, del, ai tempi del, che è il termine zeitgeist, che è una parola molto specifica che significa fondamentalmente lo spirito dei tempi, cioè il fatto che in un determinato periodo è quasi come se eh, qualcosa di quel periodo storico si incarnasse in qualche modo a impersonificare qualcosa che diventa poi difficile da ignorare, come se i tempi poi acquisissero una loro autonomia, una loro presenza all'interno della vita di tutti quanti cioè se si parlasse per esempio della rivoluzione industriale, la rivoluzione industriale è uno zeitgeist relativo al fatto che c'è stato tutto quel eh, creare e eh, eh, meccanizzare eh, la produzione che poi ha fatto sì che si creassero dei quartieri residenziali per, per gli operai, eh, lo stesso termine di operaio si è creato a quell'epoca, prima non esisteva, il fatto delle città nate su questo, movimenti culturali, politici, eh, filosofici eh, è un qualcosa che ha dato a influenzare tutti gli aspetti della vita umana e per esempio all'epoca della rivoluzione industriale essere un operaio significava un po' essere figli, figlio dei propri tempi poi non è che tutti fossero operai ma chi lo era era figlio dei propri tempi e quindi è come se quella persona quindi un po' incarnasse lo zeitgeist del, di quell'epoca ed è questo un po' la cosa che forse sta un po' succedendo visto che poi tutte le generazioni in qualche modo sono un po' figlie dei propri tempi e noi tendenzialmente finiamo per etichettarle dando eh, dei nomi più o meno buffi cioè per esempio tra le persone nate dal, dal 45 al 65 che sono quelli dopo la guerra mondiale eh, a volte vengono etichettate come i baby boomer cioè quelli nati dopo la guerra mondiale dove quindi c'è stata la ripresa economica c'è stato il fare tanti figli, c'è stato l'idea che eh, le cose potessero andare Dare bene l'ottimismo ed è quindi una generazione che ha incarnato un po questo prototipo le persone di quell'epoca hanno un po questa mentalità non tutte però la maggior parte come successivamente la generazione che va invece dal 65 agli anni 80, del 1980, è quella che invece è la generazione X, la generazione della Guerra Fredda, dove c'erano questi conflitti, c'erano queste situazioni di poca chiarezza, ma ci si apriva una politica mondiale che veniva da un olocausto, dall'iniziare a prendere coscienza di, delle violenze, dall'iniziare a ragionare sulla diversità, sull'inclusività, su dei concetti, che quindi iniziavano a essere parte di quel periodo, no? dopo gli anni 60 quindi c'era tutta una serie di me una mentalità che andava in quella direzione e chi la portava avanti era figlio dei propri tempi ancora dopo dagli anni 80 al 2000 c'è un'altra generazione che quella che faccio parte anch'io che sono i Millennial cioè sono le persone che sono nate e poi sono diventate maggiorenni fondamentalmente nel periodo della crisi economica in un periodo in cui l'euro ha fatto sì che la, il potere d'acquisto delle persone si dimezzasse e questo cambiasse in qualche modo tutto lo stile di vita, il modo di eh, creare e di ragionare su, sul denaro, sugli oggetti il modo in cui iniziare a ragionare sul fatto che le informazioni che arrivavano non erano del tutto vere è l'epoca della post-verità, del fatto che non si può più credere a tutto quello che, si, che viene detto e successivamente la generazione che viene ancora dopo è quella generazione Z, che va tendenzialmente per come viene classificamente identificata dagli anni 90 al 2010, poi non è stata aggiornata perché a un certo punto le persone devono ancora nascere, ma appunto e quest'ultima generazione Z sarebbe quella dei nativi digitali di quelli che eh, sono nati a contatto già con i computer, con gli smartphone eh, digitalizzati fin dalla nascita, quindi senza un orizzonte eh, basso, quotidiano, come quello che possono avere tutte le persone che vedevano soltanto quello che succedeva davanti a loro. Magari sono persone invece nativi digitali quelle che hanno un orizzonte molto alto, molto ampio, dato dalla condivisione con altre persone, anche a distanza, abituati magari a costruire dei rapporti, delle relazioni, con persone che non frequentano dal vivo con persone con cui non c'è un contatto quotidiano ma comunque sentendosi in relazione con loro sono le persone del, del, dei social network del fatto del vedere il, il virtuale allo stesso modo del, del reale eccetera eccetera con tutti i lati positivi e negativi con tutte le cose del canto no? e questo cos'è che c'entra con il discorso del coronavirus? c'entra profondamente secondo me perché a Huan, che è un posto che fino a poco tempo fa potevamo anche far finta di non conoscere, ma è una città cinese dove a dicembre del 2019 è nata un'epidemia del Covid-19, che è una particolare tipologia di coronavirus che è particolarmente infettiva per molte persone magari può non essere grave, ma per invece una buona percentuale una percentuale molto maggiore rispetto a quelle delle altre influenze eh, tende invece a essere mortale. Quindi è un virus che può uccidere molte persone, anche per la facilità con cui si propaga, tanto che proprio tutti quelli che poi non ne manifestano i sintomi sono proprio i principali veicoli di questo virus e che lo portano in giro facendo sì che poi per essere curati da questo virus serva essere messi in rianimazione serve avere una respirazione artificiale e quando succede questo quindi servono dei macchinari che tendenzialmente in italia non abbiamo non abbiamo molti per lo meno abbiamo pochi quindi il problema rispetto al coronavirus è cercare di rallentare la diffusione in modo tale che le persone si ammalino progressivamente non tutte insieme perché sennò se arrivano tutte insieme al sistema sanitario, il sanitario non riesce a gestirle e le persone muoiono. Per il momento già ne sono morte parecchie. Stando semplicemente a ieri, che era il 10 marzo, eh, ieri eravamo arrivati a 10.000 contagiati confermati perlomeno, di quelli che quindi non significa quelli che hanno il virus, ma quelli che sappiamo che ce l'hanno. Poi c'è tutta una serie di persone che ce l'hanno e non lo sappiamo. E tra questi quindi 631 morti secondo il coronavirus, però ritenuti secondo il coronavirus, poi in realtà anche lì c'è un numero maggiore di persone che sono morte legate a questo, ma che stiamo contando in modo diverso. Quindi a ieri c'erano più di 10.000 casi e più di 600 morti, non sappiamo bene quanti. La questione è che probabilmente i numeri aumenteranno e probabilmente quindi tutte le riforme che adesso sta facendo lei iniziative che sta facendo adesso il governo per cercare di contenere la cosa sono un tentativo di salvaguardare la salute dei cittadini in una situazione di emergenza una situazione che in italia non è capitato pressoché mai è una novità quasi assoluta e in tutto questo c'è chi ha reagito spaventandosi, chi andando nel panico, chi in modo diverso, chi credendoci, chi dicendo ma no siete esagerati. Ci sono state alcune reazioni più o meno funzionali. Alcuni hanno detto non fatevi prendere della paura e... Soprattutto agli inizi, quando magari alcuni, in realtà c'erano già delle zone rosse, quindi il problema già si era capito bene, il fatto che potesse essere un problema molto grave. Ma per esempio Milano, che era una città, è la città più grande vicina a quella che è il focolaio iniziale, anche se in realtà poi, vista la situazione attuale, si era capito che il virus era già per tutta Italia, non era soltanto in un posto, ma... Quello che è successo è che alcune persone, per esempio, hanno iniziato a lanciare un hashtag come il Milano non si ferma, nella speranza di aiutare i cittadini a non andare nel panico, aiutarli ad affrontare la situazione in maniera calma e rilassata, senza cambiare il proprio stile di vita. E questo è stato un profondo errore. È stato un errore perché si cercava di tutelare dal panico, fingendosi non spaventati, quando in realtà un proposito come quello del Milano non si ferma è una frase che può pensare soltanto qualcuno che è estremamente spaventato dall'idea che questa novità che sta arrivando possa in qualche modo influenzare il suo, il suo quotidiano, la realtà della sua città e che possa fondamentalmente danneggiare i piani che si era fatto fino allora. Il fatto è che le epidemie funzionano così, quando arrivano prendono i piani di ognuno di noi e ne fanno un po' quello che vogliono. Per quelli che sono i più fortunati, i piani vengono messi in pausa e ripresi dopo qualche mese. Per i più sfortunati, purtroppo, i piani vengono accantonati del tutto perché muoiono. Quindi, in questo senso, dire di non aver paura e di non fermarsi perché non si ha paura non è vero. Chi non si ferma non è che non ha paura. Chi non si ferma ha una tremenda paura di vedere il proprio stile di vita, della federe alla propria identità, modificarsi in qualche modo. E significa questo, in qualche modo, anche... Non essere per niente figli dei propri tempi, perché i tempi che stiamo vivendo, lo zeitgeist di questo periodo, è proprio questo. E il coronavirus è una manifestazione poi particolarmente accesa e evidente di questo, però in realtà questa, questa era nell'aria già da un po' questo discorso, non tanto nel termine di virus, ma nel termine di ambiente. Cioè, già dal, dall'anno scorso, dall scorso, con uh, tutti i movimenti del Friday for Future, eh, con tutti i movimenti ambientalisti nella ricerca di una coscienza collettiva, nel tentativo di aiutare l'ambiente, eh, prendere, prendere in carico dei temi di salute collettiva, nel tentativo di fare tutti insieme qualcosa per stare leggermente meglio, per salvare la Terra o per salvare le persone che ci vivono e tutti gli esseri viventi che ci vivono, è un qualcosa che era nell'area da un po', faceva parte dello spirito di questo tempo. E, non tutti però hanno sposato un po' questa idea come in tutte le situazioni come nella rivoluzione industriale non tutti facevano gli operai come non nel dopoguerra tutti erano ottimisti o come eh, non tutti quelli della generazione x sono inclusi per l'inclusività o altro non tutti quei millennial hanno vissuto la crisi economica allo stesso modo non tutti sono favorevoli o riescono a integrare nel proprio stile di vita l'idea che il proprio orizzonte non possa essere soltanto quello che vediamo nel nostro piccolo quotidiano, nelle 4-5 persone che frequentiamo solitamente, nel gruppetto degli amici, nel gruppetto al bar, nell'aperitivo o nell'altra eh, cosa che facciamo per distrarci dalla fatica del nostro quotidiano. L'orizzonte, forse l'orizzonte della generazione attuale, è un orizzonte che inizia a diventare un po' più ampio. È un orizzonte che non è più l'orizzonte reale che vedi quando guardi, guardi in fondo alla strada, ma un orizzonte digitale che a volte poi è confuso tutte le notizie false, le fake news, quello che non è ben chiaro, che viene detto o non detto e a volte eh, tra travisato nei contenuti che vengono condivisi su internet. Ma è un orizzonte che diventa ampio, condiviso e che non può più riguardare solo e solamente il quotidiano di ognuno di noi è un quotidiano, un orizzonte che ci richiede di fare tutti dei sacrifici, tutti dei cambiamenti e di adattarci a una realtà che sarebbe un tremendo errore pensare che sia una realtà che riguarda soltanto qualche settimana il presidente Conte ha fatto un decreto per cui c'è da stare a casa per qualche settimana, stiamo a casa e finisce lì. Non funziona in questo modo. Cioè quello che succede nelle varie generazioni è che cadono degli eventi che in qualche modo cambiano tutto, cambiano lo spirito del tempo. C'è stata il dopoguerra, una guerra mondiale che ha coinvolto tutti, non è che si è scelta, è capitata. C'è stata eh, la guerra fredda, è capitata, c'è stato un prima e dopo la guerra fredda, un prima e dopo il muro di Berlino c'è stato un prima o dopo la crisi economica con l'ingresso in, dell'Europa con la creazione dell'Europa, con l'euro, con le, le crisi delle, delle, delle banche è stato un qualcosa che è stato inevitabile, ha coinvolto tutti e adesso con la rivoluzione digitale sta accadendo qualcos'altro ma che forse nella generazione l'ultima, la generazione Z è possibile che questa generazione in futuro non sarà ricordata perché sono quelli che sanno usare il telefonino ma è possibile che sarà ricordata perché è la generazione del prima e dopo il coronavirus possibile che sia la generazione del prima e dopo una coscienza collettiva del fatto che non si può ignorare il fatto che il mondo è molto ampio e che tutte le nazioni in qualche modo si eh, devono relazionare le une con le altre per collaborare in modo tale che le cose funzionino al meglio Perché Fino a qualche mese fa io potevo tranquillamente ignorare dove fosse Juan in Cina e tranquillamente continuare a vivere senza preoccuparmi di questo. Ci sono tanti di quei chilometri tra Milano e Juan che potevo tranquillamente non pensarci e fare passare tutta la mia vita a non pensare a questa, a, questa, a questa città. E allo stesso tempo, nonostante né io né nessuno che io conosca né probabilmente quasi nessuno dei cittadini lombardi siano andati a Juan, nonostante questo, c'è un virus che in qualche settimana, un mese, ha fatto tutta quella distanza, si è fatto metà mondo ed è arrivato fino a qua e sta ammazzando un sacco di gente. È un mondo che è diventato quindi improvvisamente molto ampio e non ritornerà più a essere stretto come prima. È un mondo che rimarrà ampio, coinvolgerà tutti noi e quello che possiamo fare in tutto questo è non farci prendere dal panico perché il panico è soltanto confusione. Nel panico si finisce per dire... Milano non si ferma è hashtag di questo tipo, mentre invece ha senso provare a essere ragionevolmente spaventati. Non è tanto Milano non si ferma, ma piuttosto è un Milano rallenta, l'Italia rallenta, tutti noi rallentiamo. Che sia rimanendo in casa, che sia andando soltanto al lavoro, che sia facendo le cose essenziali. Ma anche in prospettiva, dopo che è finita questa cosa, l'hashtag o oh, il... Lo spirito del tempo e quello che sarà da fare sarà comunque iniziare a preoccuparsi un po' di più a degli elementi che non ci possono, non ci possono lasciare indifferenti, che riguardino l'ambiente, che riguardino la salute, che riguardano gli ospedali. Ultimamente gli ospedali li stavano smantellando, e adesso vediamo che se invece sono fondamentali e, e l'Italia non può farne meno. È un riportare all'attenzione il fatto che ci sono alcuni argomenti che forse è impossibile ignorare. E li stavamo riuscendo a ignorare in qualche modo si stava andando in una direzione in cui erano ignorabili o stavano iniziando a essere ignorati dalla maggior parte del dibattito politico prima che succedesse il coronavirus non si parlava di sanità o di come gestire questo tipo di questioni e appunto però adesso da qui in poi anche dato perché no questo è un fattore economico importante tutti i soldi che verranno persi per questo evento diventerà un qualcosa di impossibile da ignorare. Diventerà qualcosa che farà parte della rubrica e che segnerà il prima e dopo coronavirus. Tutti noi adesso entriamo a far parte di un periodo storico in cui lo zeitgeist, lo spirito del tempo è questo e sta a noi scegliere se iniziare a far parte di questo periodo adattando il nostro stile di vita, la nostra identità a un qualcosa che lo richiede quindi il nostro contributo oppure decidere di continuare a fare un po quello che ci pare continuare a vivere come abbiamo sempre vissuto e in questo modo o danneggiare la comunità o rimetterci la vita che è una scelta su cui nessuno può obbligare nessuno a fare quello che potrebbe essere più opportuno però eventualmente potrebbe essere utile che tutti quelli che invece cercano di fare qualcosa per il bene comune in questa situazione che cercano di lavorare per migliorare le cose Sarebbe utile che questi perlomeno criticassero un po' chi fa quello che gli pare. Che l'amico che va a fare l'aperitivo nonostante c'è l'emergenza coronavirus fosse leggermente criticato o fosse perlomeno una persona di cui ci segniamo il nome per dirci ok questa persona qua forse magari anche dopo che è finita l'emergenza coronavirus me lo ricordo. Me lo ricordo perché è una persona che forse non ha assolutamente a cuore nulla di quello che è intorno e forse quindi è una persona che mi aiuta tenere un po' lontana. Facciamo attenzione a come ci comportiamo adesso perché è un periodo importante ed è un periodo in cui impegnarsi per aiutarci un po' tutti insieme.